Salve a tutti! Mi dicono dalla regia che alcuni insegnanti non sanno che, se in possesso di un tablet Android e un computer con sistema operativo New Linux, possono fare lezioni assai meglio di quanto facciano ora. Essenzialmente non devono fare altro che connettere il tablet Android al PC tramite DB, e avviare il programma SCRCPY. Naturalmente non mi aspetto che abbiate davvero capito quello che ho detto, Tuttavia se davvero interessati, siamo disposti a darvi una mano.